Come fare un buon CV La formazione del placement per DSA Di solito, chi fa selezione del personale dedica pochi secondi alla lettura di un CV. È importante quindi che sia immediato. La dislessia ti permette di capire al volo e da lontano se un documento è di facile lettura o meno. In pratica, se è facile da leggere per una persona dislessica significa che è ben fatto. Se hai un DSA è molto probabile che tu abbia imparato, anche senza rendertene conto, a organizzare i concetti e i discorsi, a dargli priorità attraverso mappe mentali e concettuali, a usare parole chiave, perciò non avere paura di sbagliare. Il CV è un documento in cui racconti chi sei, cosa sai e cosa sai fare. Dovrebbe essere sempre improntato sul settore azienda per cui ti stai candidando ed è importante che sia breve, corretto e positivo. Positivo nel senso che racconta le esperienze che hai fatto e non quelle che pensi avresti dovuto fare. Concentrati sulle cose che sai e che sai fare e anche su come sei, nello studio, nello sport e nella vita in generale. Il linguaggio deve essere chiaro, sintetico e corretto. Per questo raccomandiamo di usare il correttore automatico e di farlo rivedere anche a qualcun altro, oltre a fare un CV check con il Placement Office Career Service della tua università. I formati sono tanti, cronologico, basato sulle competenze, grafico, creativo, scientifico, accademico. Ogni ambito ha formati più o meno adatti. Un CV che va bene per partecipare a un bando universitario non è lo stesso che manderesti a un'agenzia di comunicazione. Usa il formato europeo solo quando è espressamente richiesto. Questo è il CV che Leonardo da Vinci ha presentato a Ludovico il Moro nel 1482. Se Leonardo lo ha fatto in una pagina sola, puoi farlo anche tu. La foto ce la metto? A livello internazionale è sempre meno usata, mai in ambito scientifico o accademico. In molti paesi ci sono delle leggi contro le discriminazioni per cui non è proprio opportuno inserire la foto. In Italia si usa ancora ed è indispensabile nei profili professionali come LinkedIn. Quindi devi farne una che sia sobria con un abbigliamento adatto al lavoro e uno sfondo neutro, magari in bianco e nero. Basta un telefono, un muro e qualcuno che te la faccia. Il CV deve essere diviso in sezioni. Chi sei? Dati anagrafici e contatti, il tuo profilo. Cosa sai? La tua formazione. Cosa sai fare? Esperienze extrauniversitarie e competenze. Come sei? Competenze personali ed eventuali altre informazioni. Vediamolo nel dettaglio. Chi sei? Dati anagrafici. Nome e cognome data e luogo di nascita, se lo invii in Italia, email e numero di telefono, residenza o domicilio. L'indirizzo è sempre meno usato perché non si inviano più comunicazioni per posta, però è importante che si capisca dove sei fisicamente e dove puoi lavorare. I tuoi dati devono essere corretti e aggiornati. La tua email seria, per esempio nome.cognome.gmail.com Rispondi al numero che inserisci e segnalati le candidature che fai in maniera da ricordarti nel momento in cui dovessero richiamarti. Il tuo profilo. Può essere una buona idea iniziare con un riepilogo di te. Serve per mettere subito in evidenza le informazioni che vuoi. È importante che contenga parole chiave e che sia breve ma esaustivo. Non perdere questa occasione di dire chi sei potrebbe essere l'unica cosa che verrà letta. Non è il riassunto del curriculum. Risponde alla domanda, mi parli di lei, qual è il suo obiettivo? Scrivi al massimo 4 o 5 righe. Cosa sai? La tua formazione. Inizia dal corso attuale o dall'ultimo titolo conseguito e vai indietro nel tempo. Includi il voto solo se richiesto. Se il tuo corso è di lingua inglese, scrivilo esplicitamente. Se ti sembra che siano utili al ruolo per cui ti stai candidando, puoi specificare due o tre materie di principale interesse o l'argomento della tesi, formazioni specifiche che hai fatto o che stai facendo esperienze professionali e extra-universitarie. Spesso le persone omettono esperienze anche importanti perché è distante dal profilo per cui si stanno candidando. Aver fatto tirocini, lavoretti, tutoraggio, associazionismo, volontariato, attività sportive ti avrà sicuramente insegnato molto, per questo è importante che tu rifletta su quali sono le cose che ti hanno aiutato a diventare quello che sei oggi. Cosa sai fare? Le tue competenze pratiche per esempio le lingue e le competenze informatiche. Puoi descriverle o elencarle come nei formati più grafici. L'importante è che ogni lingua o programma o strumento si capisca qual è il tuo livello. Come sei? Questa è la parte più difficile. È necessario fermarsi un momento a riflettere su come studi, come lavori, come ti piace organizzarti. È possibile che come DSA tu non ti senta forte nella lettura, nella scrittura, nella gestione del tempo. Nel CV descriviamo le nostre principali risorse Alcune sviluppate proprio grazie al nostro DSA. Visione d'insieme, creatività, elasticità mentale. Se vuoi puoi chiedere aiuto al Placement Office Career Service della tua università. Attraverso esercizi e colloqui potrai prendere maggiore consapevolezza delle tue risorse e questo ti permetterà di orientarti e raccontarti in maniera efficace. Cosa ti piace? Spesso non viene data importanza a questo punto del CV. Pensa quanto gli interessi delle persone ti parlino di loro. Possono essere interessi che riguardano il tuo ambito di studio o che ti fanno acquisire competenze importanti nell'ambito per cui ti stai candidando o che semplicemente raccontano chi sei. Anche su questo puoi fermarti a riflettere con il placement. Parole chiave. L'ideale sarebbe che il tuo CV contenesse 4 o 5 concetti chiave. Se usi strumenti compensativi come mappe mentali e concettuali, ti sarà capitato spesso di cercarle. Adesso devi farlo con le tue esperienze, conoscenze e obiettivi futuri. Le parole subito in evidenza devono essere poche e coerenti. Se invi il tuo CV in Italia, dovresti sempre autorizzare al trattamento dei tuoi dati personali. Nelle nostre bozze trovi la dicitura precisa. Rinomina il file in maniera coerente, per esempio con il tuo nome o nome più profilo. Trasformalo in PDF e verifica che non si sia modificato o spaginato. Per qualsiasi dubbio, o per una previsione, scrivi a cvcheck-unisi.it